Vorremmo sapere qual è stato lo stimolo che ha portato alla creazione, allo spendere il vostro tempo in questo documentario, in questa creazione. Certo. Allora, la Caucaso è eh, oggi una cooperativa, ma più in generale un'associazione culturale e un gruppo di autori mh, provenienti da tutta Europa, ma con base a Bologna, che eh, mh, nasce dieci anni fa, nel 2004. Quindi noi facciamo documentario di ricerca da sempre, da sempre nella nostra formazione, poi siamo un po' damsiani e tutto. Ehm, per questo film nello specifico c'è stata un'ottima collaborazione con l'Università di Bologna, nella quale io lavoro, al Dipartimento di Scienze ed Educazione, come regista, che ha portato a un piccolo fondo regionale che ci ha permesso di insomma, sostenere le, le spese di viaggio, eh, lo stimolo è mh, stato la sfida per gli autori, io e Stefano, è stato affrontare uno dei massimi cliché, dei massimi stereotipi, ma anche dei massimi archetipi della cultura italiana, che è la mafia. Noi cresciuti con la piovra, forse voi siete anche troppo giovani, per, ma noi siamo proprio cresciuti con questa, con questa rappresentazione della violenza eh, molto sceneggiata, addirittura sono, ci sono anche varie generazioni prima di noi che sono cresciute con il padrino, grandi Grandi, grande cinema sulla mafia, quindi affrontare la rappresentazione della mafia in maniera problematica e critica e non, diciamo, non scontata, non immediata, ma più evocativa, poetica, velata, di riflessione, problematica, questo era il grande stimolo per il film. Grazie, eh, infatti possiamo vedere che è stato utilizzato un stile un po' particolare nel, nella produzione, perché come è stato sottolineato prima sono state utilizzate meno parole più le immagini per rappresentare effettivamente, cioè dicono più le immagini che quello che viene detto in realtà Purtroppo oggi in Italia esiste un cinema documentario fortissimo che è dominante nel pianeta a livello di televisioni diciamo televisioni alternative e festival, che non è conosciuto, ma parlo di un grande cinema, non di un piccolo cinema. C'è una, però una differenza forte rispetto agli anni 60 in cui dominavamo il cinema con Fellini, Scola, Petri, Ferreri, Pasolini. Oggi ci sono... 30, 40, 50 autori italiani che hanno uno stile molto forte, molto molto evocativo, molto poetico e che fanno anche documentari con produzioni minori, che magari vincono Locarno, sono a Cannes, sono a Berlino, sono a... ma non esistono nei canali di distribuzione italiani e fanno anche fatica a arrivare sulla televisione. Quindi di fatto noi partecipiamo a una VAG, a un'onda che è un'onda forte di questi anni. Mm... Quindi non, non, non è così eh, originale per noi lo stile, forse originale per una visione appunto televisiva che non vede questi film. Ehm, in ogni caso abbiamo spinto molto anche sull'ibridazione dei formati, sui silenzi, eh, ma ti direi che sono delle tecniche classiche del documentario che si usavano anche cent'anni fa.